<ride> non ti ammazzo è ah, Rovente ma non fa un caldo incredibile Rovente Per chi non si accontenta Domani mattina ti aspetto alle 8 a casa mia Perché sì. partiamo e andiamo a Verona a prendere una Onda S2000 Ci vediamo direttamente alla Arena di Verona Sì magari E poi ragazzi c'è il contenuto della Cleo Williams Ci hanno regalato tutti i pezzi della Williams E però <ride> Non ve li facciamo vedere perché oggi fa troppo troppo mi sa che ci buttiamo dentro l'acqua che dice? Adesso possiamo ricominciare a lavorare. Questa era carina eh? Basta, io attento voglio più. Bene. Quindi fondamentalmente il contenuto di oggi volgerà al totale fancazzismo ah, Bentornati su Officina del Pilota S2000 Honda ovviamente Ma a proposito di S, dove è finita l'S13? L'S13 blu non ce la prendiamo più perché non ce la vuole più no, vendere no. E quindi io mi sono comprato un S13 rossa Tanto perché si voleva complicare un po' la vita Spadano o meglio spadazza Che spero gli facciate gli auguri perché è stato il suo compleanno proprio ieri ha deciso che voleva l'S13 a tutti i costi non ha trovato la disponibilità di quella che vi abbiamo proposto nel precedente video e ne ha comprata un'altra il giorno dopo C'è un altro colore che stava anche meglio di carrozzeria non cioè. si pare che facciamo i video con il paule <ride> aperto qua dietro bentornati su Officina del Pilota ragazzi tante cose yeah. Yeah. Bene, bentornati. Due messaggi fondamentali. Il primo, iscriviti al canale, altrimenti questo video si distruggerà in 30 secondi. Secondo messaggio, piccolo racconto di quello che sarà il video di oggi. Po mm, fondamentalmente un riassunto di quello che è successo questa settimana con l'officina del pilota. Però, settimana prossima, ragazzi, preparate la brace perché stiamo per mettere su una bella fetta di carne. black canna, chianina, che carne ti piace? C'è tanta roba, buona visione. Sparalo, Spadano si sono iscritti! Come quanti? Due! Due iscritti Un po' pochi eh non è un Dove? Eh, perché come al solito mi rapisci Io stavo lì con Tigerman che facevamo gli ordini Mi hai rapito E non so dove stiamo andando e non ho neanche pranzato Non Ti preoccupare ti porto anche a pranzo fuori eh. Però di solito sei tu che rapisci me caro mio E invece oggi visto e considerato che domani è il tuo compleanno mm. Ho in mente di farti una gran bella sorpresa da stanotte potrai dormire sogni tranquilli caro pio In Indovina che perché? In che senso sogni tranquilli? Ti ricordi che per il vecchio video che ti preoccupavi eh. sempre per questa Clio Williams Questi pezzi non si trovano e Non si trovano, non c'è sta niente per la Williams Mai più una Williams, mai più Eh! Te cascassero le mani se mi fai comprare un'altra Renault sì. Va bene, è arrivato il messaggino. Renault E invece proprio oggi il sottoscritto ti porterà a prendere tutti i pezzi mancanti Della Cleo Williams Dal primo all'ultimo Compresi anche gli interni Serio? Serio E ma non dove? finisce qua E eh, tu non ti preoccupa Prima andiamo ma A, a Roma Vicino Roma Vicino Roma Come ne hai mezzo? trovati? <ride> È un segreto Ve lo svelerò più avanti nel video Ma la cosa fantastica che il mio regalo di compleanno per te, caro eh. mio, sono tutti i pezzi della Williams. Non dovrei casciare una. Mamma mia, foie. mi hai fatto risparmiare un botto di soldi. <ride> sì. Andiamo a trovare questo caro amico. Ve lo presenteremo tra poco. Mi viene in mente sì. che, visto che mi hai fatto appena risparmiare un migliaio d'euro, per il mio compleanno posso prendere le due spogliarellisse di cui parlavamo. Ci sto! In più, caro spadano, questo ragazzo stiamo andando a trovare. siamo come me Matteo. Ah, c'è una, una sicurezza, quindi. Io ci stanno un sacco di passi che mangiare Seguire da destra. È possessore di una 1. Turbo, molto famosa oh, oh. Non so se ti ricordi, te ne avevo parlato si sì, è quel ragazzo lì della Uno Turbo Succederà qualcosa di molto interessante sul canale tra, tra poco Cleo Williams Uno Turbo Manca una Renault 5 e... Eh, la mitica Turbo è posticino che ti ho trovato, eh Sta qua a frascati ragazzi, Richard Rowling. Mi spiace, Spadama. Temollo. Forse vuole comprare una Clio. Ma ci siamo quasi. Ci siamo in aperta campagna. Sei sicuro che non è un attentato? Adesso è destra. Senza altro. destra Sgommatina. Ehi, uh! il diesel ha una coppia. È il dieselone. Erdiselone. Avete raggiunto la vostra mente. Senti le cicale? È arrivata l'estate, spadato. No, ma questa pietretta ha fatto, però. Beh, ti vedo allegro, te vedo. Sì, infatti, dovresti guidare tu. Dovresti andare dritto, Adesso però. Adesso ci daranno dei criminali. No, no, no, no. Era analcolica. Un, un bicchiere di Crusa Analcolica. Famosa birra di Crusa analcolica. analcolica. Ma non la conosci? <ride> ok. Mi infilo? Vai, ci entriamo? Beh, direi di sì. Beh, ciao! siete fermati a, a mangiare a una, una cosa? A no, siamo andati a mangiare in un locale rock. Sì, Lui è arrabbiatissimo, non vi conosce, però No, no, ma lo vedo che è buono della faccia, lo vedo che è buono. La lascio così la macchina? No, sì, no, no, faccio lì. Neanche siamo arrivati, abbiamo scroccato subito il caffè, questo certo. ragazzo qua. Ma la belba come sta? La belba, dai, tra, tra una, due settimane più o meno forse c'è la possibilità che si metta in moto. Titi. Ci questi siamo. sono i pezzi. Mm. Beh, che te ne pare come regalino? Ho contato subito il fianchetto. Come stai? sono sì. molto meglio dei nostri. Questa c'è anche la bella Che tutto. regalo che ti ho fatto per compleanno Mi eh. sa so che devi ringraziare più lui, però. Eh. <ride> però il <ride> pezzo forte sta qua, non so. Sono i saltelli. sportelli. Il scotto completo col mobiletto. No! No! <ride> Era proprio di Creo Williams questa? Eh. Sì. tutto di Crimea Williams. Questo è il cruscotto invece Esatto Che pure il nostro non era proprio messo benissimo Qua ci sono tutti i pulsantini Già vedo che stanno messi meglio dai nostri Sì Buono Qua po possiamo fare un sacco di cose Questa è una svolta epica per il progetto Williams Grazie ai due Matteo Matteo al quadrato I pezzi sono tutti a disposizione. Abbiamo trovato anche i pezzi per gli interni. I cerchi li abbiamo già trovati. Lo specchietto sinistro l'abbiamo già trovato. Quindi non mi rimane altro che mettere queste belle manine sulla Clio Williams. Con Matteo ci vedremo entro un mese. Forse sì. entro la fine dell'estate? Tua... No, tua... entro la fine dell'estate no. Un po' prima? Molto prima? Molto prima, molto prima ok e quindi eh, aspettiamo vabbè, che questo vedi sta tutto il giorno al telefono tiri pippa rapà ci ci ci ci non dice niente no le fanno perdere tutti i sacco clienti sacco di, io, sacco di io sono là che, ah. che ah. macino con le mani Rx che rx7 vieni che c'è una telecamera che ci sta in rx7 ah c'è doc cicciarito stiamo facendo l'omologazione di circa 18 per l'rx7 così possiamo partire col body kit hai visto la puntata del cicciarito e l'rx7? Sì, ho visto il ragazzo vieni un po' qui Oh, ecco, vieni, vieni, spavano Siamo tutti C'è un po' di panza, però Beh, sto, oh, diciamo Siamo pure magnati mezzo M angus Mettiti un po' in posizione, così <ride> come <ride> Simone, che ci spostato Il bronzo sponso. di riace No, io non ce l'ho per niente il petto Devo <ride> essere allora. abituato a cambiare allora. marci Ma te Grazie, davvero, davvero. Sei, sei un cioè, amico eh. Non vediamo l'ora di portar sta uno sul canale solo per, per, come si dice? Come si non dice? So. Io voglio dire un'altra cosa Illa? No, voglio dire, in 38 oh. anni nessuno mi ha mai fatto un regalo così bello Grazie <ride> Mio e di Marco Grazie Matteo, grazie Marco, l'amico di Matteo che ci ha regalato tutto, ma non vi dimenticate che in realtà questo è il regalo che io faccio a Spadano nel video, ok? Cioè gliel'ho regalato io, ma in realtà non glielo ho regalato io. È stato un piacere caro, ci vediamo con la tua 1 turbo presto nel canale. Grazie. È stato un piacere. Grazie. Andiamo, andiamo, ah, andiamo. Ariecchici, ah, no. è ripartito Billy. Will, will. Oh, se essendo nato a luglio oh, ho ricevuto sempre costumi da bagno. Ah, quindi... Ok, già il fatto che mi hanno fatto una cosa diversa... Sono felice. Io. Questo video è un video un pochino particolare, è denso di contenuti. le palle sullo scoglio. Nel frattempo stiamo aspettando Leonardo di Speedlab che con 38 gradi all'ombra non si degna proprio di arrivare. Dunque siamo da Speedlab. Qui è un bordello. Più togliamo pezzi più troviamo cose rotte. Non so che cosa faceva il precedente proprietario con quest'auto. Ma no, si tratta solo di un pattino e un pezzetto di plastica, eh, l'abbiamo sostituito, sì, la mini sì, è perfetta, sì. siamo pronti per andare a fare un turno a Valle Lunga. Prima faremo. Fernafiletti su, su, sulle viti dove non ce va. Perché? Viti per leva la polleggia neanche con l'estrattore. Per levare la puleggia neanche con l'estrattraduto in italiano. Ecco come è andata a finire, visto? Dai, che è? Lui al telefono, spadano al telefono. Ancora non stai, a. Lui mangia il panino, io compro i panini per tutti, compro la Coca Cola. Qua con la Mini siamo un carissimo amico e mi sa che dobbiamo passare pure domani, vero? Lui vedi, neanche risponde, continua a masticare. Che? Ora di pranzo? Sono le due. Ore di pranzo? Io mangio a mezzogiorno e mezzo. Non ci siamo proprio ragazzi qui. Non appena la Mini è pronta, subito turno in pista. Così, se si deve rompe si rompe per bene. Ah, eh certo. Alle due è ora di pranzo? No. a casa tua che ti sveglia Alle 11. Eh io alle due faccio colazione. Ah, ecco appunto. Sono le due, la Mini non è pronta. Quindi non ci rimane altro che prendere il treno e andare a, a Verona. Verona. Ok? Partiamo a Fiderbo? Aspettiamo il treno. Trenitalia, siamo fermi in galleria da 28 minuti. 28 minuti. È dura, è dura la spiegazione è motivo tecnico siamo fermi sì, per... per un motivo tecnico per un, per un controllo per un... siamo fermi per un eh. controllo sì, tecnico da 30, 30 minuti in un tunnel a eh? Toscana chiusi chiusi, chiusi chiusi, siamo in Toscana si sì, questo lo diamo per certo ecco aspetta sentiamo ah, sentiamo che dice no. ecco fatto di ah bene meno male che ho registrato proprio in questi istanti. volevi là la transizione ecco la transizione al nero eh, ci sei tu? Ma, tu ma tu ci dici qualcosa che succede guardi non posso dire niente di guarda non sono. posso dare informazioni ah non può dare informazioni okay, ok perfetto vabbè. speriamo nelle prossime tre ore aspetta che accendo mi voglio illuminare Sì, sì accend accendi di un attimo grazie. illuminati Ragazzi, siamo nel treno, treni Italia. Non ci smettiamo mai. Oh. Annunciaci. Ciao. Ciao. Stai tranquilla che se non prende la linea di mattina, le elezioni, alle ore 10.15. Siamo a ciao. vostra disposizione per ulteriori informazioni. 10 e 15. Un controllo tecnico ai sistemi di bordo: 10 e 15. Hanno detto che 10 e 15 ripartiamo. ripartiamo, ripartiamo, quindi, ripartiamo quindi abbiamo preso 45 per... minuti di, di ritardo sì, sulla tabella di marcia. Siamo che ci ridanno i soldi a sto punto? Si, sì, aspetta, aspetta. Spada, sì, perché sì, sì possiamo, eh? dopo 8 ore. No, no, ma soprattutto è colpa loro. Cioè in genere si discute di chi è la linea, no? È proprio il treno. Esatto, esatto. Non lo siete controllati e quindi abbiamo aspettato. Bene, bene, almeno quello Ci rimborsano? Io penso di sì perfetto. Dopo mezz'ora sì, sì, è arrivato ah. il messaggio ecco, un colpa, Se non no, ci riesco il rimborsi Bello, spadale, sì, che sì, mi regali? Sì, mi sì. offri il pranzo? E <ride> <ride> dai che abbiamo preso pure la prima classe <ride> vedi perché non bisogna mai lesinare ok al di là del fatto che noi siamo giovani e forti anche qui il signore a fianco a noi è una persona sicuramente in gamba ma mettiamo il caso che a bordo ci fosse stata mia nonna Eh, che c'è stava tra l'altro non tua nonna ma sono che una ci signora stava, che abbiamo aiutato prima parliamo di signore Maria, oppure, oppure qualche persona disagiata o qualcosa del eh, certo. genere siamo totalmente al buio Sì, cioè, sì, sì. Certo. spegni la luce eccoci qua sì, perfetto, cioè, è, è, è sufficiente per fare una reazione estetica? Questo ragazzi. è sufficiente, riaccendi grazie, sì, mi sta sì, venendo sì. un attacco di panico no, Questo no, è sufficiente no. per eh, mandare nel panico qualcuno Qualcuno che soffre di la astrofobia o che semplicemente non gli piace sta buio Certo. ci non riusciamo a trazionare il treno, il treno non riesce a camminare, ok? Quindi ah, ragazzi, spingiamo. Sì. Ma quanto tempo si prevede? Allora, se riusciamo a ripartire ci hanno dato una previsione di 10:15, 10:20, altrimenti già hanno attivato la locomotiva di soccorso per venirci a prendere. Oh, a quel punto ricalcoleremo il ritardo, vi aggiorneremo il ritardo totale. Oddio, no, ovvio... sì almeno diteci. Eh, che no, come... Infatti sto passando a porta. Adesso... Io soffro di attacchi di panico. Prima no, sentivo i no. ragazzi che dicevano se qualcuno soffre di attacchi di no, panico. No, no, no. Io soffro di attacchi di non panico. Non ci pensi signora, siamo qua, venga qua, ci <ride> mettiamo no, no, tutti a chiacchierare. È, no, è, il... è meglio chiacchierare. Tutto tutto, tutto, tutto, certo. è se, o come, dico, paura come si, si dice l'avventura è, è gratis. Ma infatti. Cioè, praticamente si è rotto il treno. Ma dovevi mettere la benzina? Deciso, Quante fuori. volte ti ho detto di mettere la benzina a spada no, prima di partire? non quindi adesso. Insomma, vediamo se, se riusciamo a risolvere questo problema tecnico uh -huh. altrimenti comunque si sono già attivati per venirci a prendere una locomotiva di soccorso quindi in ogni caso stanno arrivando per prendere sì, in ogni diciamo. caso sono, si sono attivati il treno è scassato sì, ha fatto certo, l'ultimo sprint certo, certo. per chiudere in galleria stato Grazie. Stato Grazie. complimentoni esatto. complimentoni, non so se mi spiegano dicono un quarto d'ora no, ma che no, quarto d'ora ha sentito cosa ha detto 20 minuti quindi che hanno attivato più... la locomotiva per venirci a prendere sì. <ride> quelle a Dobbiamo <ride> fare questo. Nel frattempo continuano a passare treni a un milione orari a fianco a noi e c'erano delle botte di pressione ai timpani che le turpa. Carico. poche parole hanno staccato tutto. Siamo. Sì. Blackout totale. Si. Sì. No, quello che si dice in casi del genere dovresti dire qualcosa di più, cioè. Mm. Che anche la notizia che ci hanno dato è in arrivo il treno dei soccorsi, dovresti darla. Non so se mi spiego, no? E tra l'altro la regola è se mi dici un termine mm -hmm. e non rispetto, devi spiegarmi qual è il termine nuovo. Non so se mi spiego. Certo. Evidentemente, questo è un banale principio proprio per tranquillizzare i passeggeri. Mm. Da funziona con la luce del telefonino, tipo effetto lampada, ma bronzo un po' <ride> faccio tipo scatola nera, eh? riporto Sì, sì, fai, fai ok, è eh, più di un'ora che siamo fermi sì, al buio quasi due ore siamo fermi da quasi due ore signor, sì, ma che mangio un biscottino, lascio qualcosa sì. preparatevi che si cambia treno eh. Arriva il treno mi sa perché sta andando ecco, lentamente. Sì, sì. okay, okay. Meno male che è arrivato il, il treno, qua. spero c'è questo perché mi sta per venire un attacco isterico Ciao! È arrivato l'altro treno. E' sì. questo sì. qua. Meno sì, male, dopo sì. due ore ce l'abbiamo fatta. Yes, yes! Fammi sentire i muscoli. Eh, acciaio! Mm. Acciaio, inox! Sto sudando da fermo, non c'è neanche l'aria condizionata. Sì, Ci saranno 35 gradi in questo momento qua dentro. Ah. Switch dei treni, fatto Treni mm. Siamo fuori dal tunnel. Si riparte alle ore 12.05. Calcolato quasi tre ore di ritardo sulla tabella di marcia. 很合理罪准蒟蒲白 La del pilota, ragazzi, anche questo termina qui con una grande e rigorosissima magnata. Questa eh? di polla. Io ho preso il panino con la mortazza. E Va mai. bene. Ragazzi, rimani connesso, assolutamente iscriviti al canale perché domenica prossima uscirà il test drive dell'S2000. Mm -hmm. Ok, contenuto animali? Via.